Trovate tutti gli amici di Economia per i Cittadini. Oggi siamo a Lugano, in Svizzera, per intervistare Alvaro Cincini, professore dell'Università della Svizzera Italiana, docente di Economia Monetaria e docente del Centro Studi Bancario di Lugano, dove è direttore anche del Laboratorio di Economia Monetaria e inoltre membro del, Centro, eh, del Centre d'Etudes monétaires e Financières dell'Università di Borgogna, ha pubblicato numerosi saggi e volumi di Economia Monetaria e sul sistema internazionale dei pagamenti. Vogliamo cominciare col il professor Cencini chiedendogli, come è nata la sua passione per l'economia? Bene, Beh, è nata direi quasi subito eh, quando mi sono iscritto all'università di Friburgo, dove mi sono laureato appunto in economia, e non perché pensassi che l'economia potesse interessarmi, in quegli anni, anni un po' 68, c'erano altre cose che mi interessava molto più, in modo particolare l'aspetto sociale e politico. Eh, ma poi, fin dal secondo anno dell'università, ho conosciuto Bernard Schmidt, che è stato il mio professore a Faborgo, ed è stata una sorta di illuminazione, nel senso che è riuscito ad appassionarmi eh, con le sue lezioni assolutamente straordinarie eh, all'economia politica. Ho iniziato da lì, ho continuato. Uh, sono stato suo assistente per cinque anni, ho fatto un dottorato di ricerca a Friburgo, poi sono andato alla London School of Economics, poi ho fatto un altro dottorato, un PhD, e ho continuato nella no, ricerca in e nel